Un invito a tutti a sostenere la ricerca perché questa è la grande causa per cui l'evento è organizzato, una grande festa. 3-5 marzo, Villaggio della Prevenzione in Piazza San Carlo, 5 marzo, ore 15.30, riscaldamento di gruppo per fare un po' di attività insieme e pronti per la partenza alle ore 16 da Piazza Castello. Vi aspettiamo!